Grazie, io solo per um, rispondere a, a, qualche, um, a qualche provocazione, devo chiamarla così, che ho colto nel, nel dibattito. È stato chiesto se per caso ci rendiamo conto che una semplice delibera di indirizzo possa essere. Un'offesa ai romani, però eh, voglio ricordare ai colleghi che le cronache giudiziarie degli ultimi anni, quelle che parlavano dell'era di mafia capitale, all'interno di quelle cronache giudiziarie la risoluzione dei rifiuti su Roma capitale sembrava eh, appellarsi al, all'intercettare in maniera poco trasparente delle cooperative che dovessero risolvere ripeto, il problema dei rifiuti attraverso il metodo delle cooperative. E questa non è forse un'offesa per, per i romani? Negli ultimi giorni, mh, con dei comitati di Malagrotta che hanno risumato, per così dire, delle vecchie mh, agenzie stampa, dei vecchi giornali, sull'unità del 1991 c'era scritto come titolo Un regalo al signor Malagrotta, il Campidoglio darà all'imprenditore la gestione dei rifiuti romani. Non è forse questa un'offesa ai romani, Presidente? Io ho fatto una provocazione prima cercando di, ehm, eh, di appunto provocare, scusate, la ripetizione, un dibattito politico che fosse costruttivo, come diceva il presidente eh, Diaco. Perché negli ultimi eh, interventi in Aula abbiamo fatto autocritica, abbiamo, eh, ripeto, come dicevo prima. Eh, evidenziato che noi vogliamo ricostruire un capitale pubblico, lo vogliamo rinnovare, lo vogliamo come eh, ci siamo prefissati di fare dalle nostre linee di indirizzo fin dall'inizio. Vogliamo che la gestione dei rifiuti resti assolutamente pubblica, una gestione pubblica non privata che vi approfitto a pochi vogliamo con coraggio che questa gestione non sia in nessun modo commissariata così come diceva il nostro Ministro Costa perché con coraggio ci vogliamo mettere la faccia anche con atti e indirizzi semplici così come avete chiamato questa delibera di indirizzo e io eh, non mi vergogno di dare degli indirizzi semplici come questo perché sono indirizzi ripeto, che sono mancati anche nella loro semplicità per 14 anni quindi ripeto io non mi vergogno di dare un indirizzo politico sulla gestione dei rifiuti di Roma Capitale.